Nota bene prima di iniziare, i miei capelli potrebbero sembrare sporchi ma vi assicuro che non è così Purtroppo utilizzo una pomata che fa questo effetto, grazie e buona visione E hola colores e bienvenidos Quest'oggi volevo cambiare un po' saluto perché sennò sempre ciao a tutti i colors e benvenuti in un nuovo video Sai che scatole, non possiamo dire le parolacce se no youtube ci censura come vi avevo promesso eh, nel primo video delle maschere, che ormai avrete già visto a quest'ora, anche se sapete che io giro tanto tempo prima, avrei applicato la seconda maschera con i capelli corti perché la prima in cui video vi lascio qui, l'ho fatto con i capelli lunghi e la barba molto più lunga di adesso e mi ha dato qualche problemino esattamente una settimana fa. Conoscevo per la prima volta Danilo di persona e la cosa mi è valsa una sopportabilissima abbronzatura. Che però, come vedete, mi ha lasciato qualche punticino di, di, di come si dice di abbronzatura, o erano di solito i nomi. E quindi, niente, approfitto per farmi questa, questa, la seconda maschera per voi che è la skintix mask io leggo perchè poi così almeno mi ricordo cosa devo scrivere nel titolo e niente ho già cianciato un po' troppo quindi io direi di iniziare velocizzerò cercherò di stare zitto cosa non semplice ci proviamo uh. Uh. Allora niente, per una volta l'immagine sulla confezione era vera, quindi questa volta la maschera è un po' diversa dalla precedente sullo stile di quella che aveva fatto il, il caro Andrea del canale Super Vanilla, questo sarà il mio bellissimo aspetto con indosso la maschera, che se riesco costituirà l'immagine di copertina, adesso... Uh, aiuto! Aiuto! Adesso eh, stacco un attimo, me la faccio spiattellare meglio e ci vediamo fra 15-20 minuti più o meno, qualcosa del genere. Allora Colors, la recensione per questa Skin fix Mask, mi pare si chiama, mi sono andata a memoria, è assolutamente positiva perché voi non lo potete vedere in quanto naturalmente mi sono dato una ripulita. Ma anche se mi sta a fatica sulla faccia, eh, in realtà ha avuto il potere di mandarmi via la, pe la pelle secca. Quindi, assolutamente, eh, Skin Fix Mask, o comunque si chiami, promossa, recensione positiva. Grazie sempre a Barbara che ha pensato a, a tutta una serie di regalucci particolari che piano piano vi avrò fatto vedere, oppure vi farò vedere, non lo so perché non conosco la programmazione. Vi lascio come sempre il canale di Barbara sotto all'info box e augurandomi che vi degnate di guardarlo. E noi ci vediamo al prossimo video.